Ora dice santa, dai mille poteri, dalle mille virtù, a te affido questa banconota, fa che ritorni a me moltiplicata più e più volte, è tua, a te la affido, che sia così.